nel nostro subconscio come se avessimo un programma registrato. Questo programma si è formato in base alle nostre esperienze, okay? Quindi se io sono nato con la cultura dello stipendio fisso, io inconsciamente andrò a cercarmi lo stipendio fisso. La domanda, okay? ma perché io attiro sempre le persone che non mi rispettano, mi abbandonano, mi violentano, eccetera, eccetera, eccetera? E questa è la risposta. Perché non hai ancora superato l'esame qui dentro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 quando sono ancora facili Fate grandi cose quando sono ancora piccoli Il saggio Non tenta mai imprese grandiose Perciò conquista la grandezza La grandezza risiede nel vivere il presente Qui è uno Al suo percorso Spirituale.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 è che non c'è un limite a ciò che possiamo fare, essere e avere.